Credo che, eh, dal punto di vista teologico, la faccenda che riguardi le grandi problematiche virus, non virus, vax, non vax, green pass, eccetera, eccetera, sia una questione dibattuta ed è giusto che tutti abbiano le proprie convinzioni, e che le abbiano tutte, che possano essere democraticamente espresse. Su questo non c'è alcun dubbio. Credo che la teologia faccia bene a stare ai margini, per non dire fuori da questa diatriba che sta diventando sempre più lacerante in italia perché non è così in europa è in italia che sta prendendo questa questa piega eh, perché in italia sapete da quelli fighi eh, fino ai fascisti antifascisti insomma fino ad oggi e siamo un po diciamo eh, caratterialmente con l'idea di criminalizzare sempre la, la versione la, la, la, la parte avversa e il nemico no? non l'avversario politico Detto questo, eh, però teologicamente la cosa abbiamo detto che ci preoccupa per la divisione dei cristiani, non solo, ma la criminalizzazione che dei, delle persone, sicuramente dei figli di Dio, hanno nei confronti di altre persone altrettanto certamente figli di Dio. Quindi la linea editoriale nostra non è certamente quella di sposare una causa o l'altra, perché noi parliamo di teologia e facciamo un canale <coughs> di formazione, di istruzione teologica, per chi ne vuole usufruire, siete sempre eh, ben graditi, se partecipate eh, alla discussione, ai nostri video e eh, vi iscrivete al canale e vi abbonate e linkate o oh, niente di tutto questo ascoltate e basta, capite che qualcosa dobbiamo dire. Teologicamente la cosa numero uno che noi interessa è che non ci sia la criminalizzazione di un cristiano nei confronti di un altro cristiano, questo su qualunque tema, figuriamoci poi su un tema così scottante come quello della, della, del Covid. Del COVID. Seconda cosa, abbiamo parlato del Covid perché abbiamo visto che Covid in ebraico si scrive book, abbiamo visto tutta la tradizione mistica ebraica sul Dibuk, questo demone che entra dentro di te e ti distrugge sostanzialmente, ed è strano che nel, nell'anno 2020 che in ebraico è Keter Keter, cioè Corona Corona, ha detto due volte il Dibuk, cioè il Covid, letto al contrario, vi mando i video fatti due, praticamente due anni fa, e su questa strana cosa e ne avevamo anche detto che per eliminare questo Nechef, cioè questa peste, è necessario, almeno teologicamente parlando e pastoralmente anche in i diretti, non parlare male, cioè non dare alimento a questo demone che ci sta massacrando, ma parlare bene. Parlare bene dei figli di Dio, se vi ricordate. Bene, cosa sta capitando oggi? con decreti, non decreti, che siano più o meno costituzionali, lasciamo agli esperti di diritto redimere questa situazione. Però di sicuro di c'è sicuro la criminalizzazione già in atto tra cittadini italiani, e questo interessa a noi, tra cristiani, indipendentemente dalle varie confessioni, e questa è una cosa che non è più tollerabile. Ora, io eh, vi invito, eh, perché ho pochissimo tempo, a correggere il modo di eh, esprimersi perché noi cristiani dobbiamo dare credo l'esempio. Allora, prima cosa, prima cosa, esistono persone che si definiscono novax, tukur, non fanno vaccinare i bambini eccetera eccetera eccetera, premetto che io li ho fatti tutti, ho fatto quando insegnavo anche il vaccino per l'influenza e tutte le cose possibili e immaginabili, fino a quando per esempio non mi è capitata una reazione filattica e da allora mi hanno certificato l'impossibilità di fare qualunque tipo di vaccino, quindi io sono molto libero di questo, io li ho fatti tutti ed è una scelta legittima no? studiata, pensata moralmente fondata Bene. ma dare l'epiteto hm, del no -vax a una persona che invece i vaccini li ha fatti ma ha qualche dubbio qualche dubbio su queste terapie che dal punto di vista strettamente linguistico non possiamo definire vaccini perché nei bugiardini non è scritto esplicitamente così e comunque non per tutte le terapie credo che sia scorretto, capite? Cioè se voi a un cristiano gli dite che è un novax solo perché ha dei dubbi sul, sul discorso del vaccino non fate un servizio alla carità e alla verità dovete dire tu hai dei dubbi fondato o non fondato, un problema tuo morale su questo tipo di diciamo prevenzione. Perfetto. Seconda cosa gravissima teologicamente parlando mi interessa solo quello. Usare il termine negazionisti, specialmente un canale come il nostro che voi, conoscia, voi conoscete, l'amore che noi abbiamo per Israele, per i figli di Israele e due membri del popolo di Israele sono all'interno di questo canale e, mi, e, e devo come responsabile tutelare questi figli di Israele, credo che dare dei negazionisti su un tema che esuli dalla Shoah, perché i negazionisti sono quelli che negano la storicità della Shoah, credo sia un'operazione scorretta e censurabile, certamente, moralmente, per quanto concerne noi e il nostro giudizio morale. Quindi se una persona non vuole subire queste eh, iniezioni, secondo le proprie convinzioni, starà alle leggi dello Stato, sarà sottoposta alle leggi dello Stato, starà chiuso in casa, N non è quello il problema, non mi interessa quello, ma non gli si può dire, se sei un cristiano, tu sei un negazionista, negazionista è chi nega la Shoah, d'accordo? Ecco, perché se cominciamo a, a usare termini scorretti, semanticamente eclettici in contesti diversi, diventa un problema. Voi sapete quanto ci tengo io al linguaggio teologico. Eh, quindi negazionisti lo si dà a quei due o tre eh, pseudostorici eh, che vogliono dimostrare l'indimostrabile, ma non a chi decide di non voler sottoporsi a terapia preventiva. Terapia preventiva. E questo è il secondo punto. Terzo punto... Voi capite che ehm, alcuni epiteti usati contro i figli di Dio, contro i cristiani, indipendentemente da, da, da, dalla denominazione alle quali vogliono appartenere, legittimamente vogliono appartenere, appartengono, usare termini diciamo di ambito sociologico è comunque scorretto. Per esempio, quando si parla dei cristiani che pregano non si può dire gruppi di preghiera, perché il termine gruppo è un termine sociologico, capite? si può usare il termine ecclesiale, ecco, allora, eh, sono, sono manifestazioni ecclesiali, cioè non di gruppi di preghiera, ecco, d'accordo? ecco, se noi la stessa cosa la facciamo bollando, bollando, eh, con, eh, diciamo, eh, aggettivi dequalificativi o qualificativi di ambito sociologico dei cristiani che hanno delle idee particolari, per esempio, immaginate, la, la, per esempio... Termine sovranisti, no? Sovranisti, quindi gli smigliisti, ecco che in italiano hanno sempre un'accezione eh, negazionisti, l'abbiamo detto prima: negativi, a persone che legittimamente, secondo quello che può essere la teologia morale, decidono o no di sottoporsi o di fare campagne per far sottoporre i concittadini o i confratelli in fede a queste terapie preventive per evitare quel, quel dramma cosmico che nessuno nega: il Covid che ha portato alla morte centinaia di migliaia di persone in Italia e nel mondo variati milioni, credo che sia un'operazione sbagliata, cioè eh, sovranista è un termine che non c'entra assolutamente nulla con la teologia, quindi io a un cristiano che eh, pensa di difendere gli interessi nazionali e quindi evitare di, rispetto, di fare certe cose rispetto a politiche come in Francia, Spagna eccetera eccetera per favorire il turismo, non credo che si debba bollare con un eh, epiteto no? Di matrice sociologica per questioni che afferiscono a scelte che un cristiano in coscienza fa, credendo e pensando di ubbidire a Dio. Ecco, questo credo che sia un'operazione un'operazione sbagliata, e quindi cerchiamo di correggerci nel, nel linguaggio, concludo dicendo: ehm, teniamo monitorata la cosa, teniamo monitorata la cosa perché eh, dal nostro punto di vista sta creando e già già crea spaccature drammatiche nelle case tra membri padre e madre, figli contro sorelle, fratelli, genitori eccetera si sta creando spaccature all'interno della società perché chi fa il vaccino vede come un pericoloso terrorista chi non lo fa e chi lo fa vede come delle persone prone, supine legate all'anticristo chi invece legittimamente ha pensato bene di farlo quindi la criminalizzazione va tenuta sotto Sott'occhio, perché io che vengo dalla generazione operativa degli anni di piombo so cosa vuol dire odiare un ragazzo della propria età solo perché era vestito in una certa maniera anziché un'altra l'abbiamo passata noi, noi siamo molto, chi ha più di 65 anni queste cose le ha vissute sulla propria pelle e siamo venuti fuori tutti con le ossa rotte, cerchiamo di non riproporre questo per i nostri giovani perché daremo un cattivo esempio anche ai ragazzi e questa meravigliosa gioventù che sta crescendo, e, dico, e lo dico convinto, quindi eh, spero che ci si educhi tutti al linguaggio, alla correttezza del linguaggio, per essere innanzitutto persone corrette, ma soprattutto per essere, credo, dei servi di Cristo, perché noi dobbiamo sempre parlare behemet, cioè in verità, dire quello che si pensa, ma soprattutto con il rispetto di chi non la pensa come noi. Cerchiamo di togliere del veleno, e mi rifaccio a ciò che dissi due anni fa, quando uscì il discorso del covid e di book, qual è l'unica cosa che noi possiamo concretamente fare se non siamo dei, diciamo, degli scienziati, se non siamo medici, se non siamo quindi operatori della pastorale e se non siamo dei giuristi? Risposta, parlare bene, parlare bene, aggiungo io, siamo in un canale di teologia e in una playlist pastorale che è usata poco, parlare bene del fratello. Cercare di capire le motivazioni del fratello perché ha voluto legittimamente farsi queste terapie preventive alla, al Covid per evitare situazioni, eccetera, perché si è informato, non perché è una pecora. Ma a parlare altrettanto bene, né più né meno, di chi legittimamente, informandosi, pensa bene di magari di non fare o soltanto differire nel tempo qualcosa che gli rimane quantomeno poco chiara. Non dico. Negativo. Poi è chiaro che chi ideologicamente si schiera sempre con nessun tipo di vaccino, eccetera, eccetera, si prenderà le proprie responsabilità davanti a Dio, davanti allo Stato. Quindi, togliendo gli estremisti, come, qual è la domanda? come possiamo curare il, il virus? Secondo la scrittura, parlando bene, seminando una terminologia costruttiva di amore, di comprensione. È una fatica da farsi. Così evitiamo di essere settari, di criminalizzare chi legittimamente è figlio di Dio e dare un segnale di unità silente ma precisa nei confronti di chi ha la responsabilità davanti a Dio e davanti all'uomo di governarci. Pregare che il Signore. Guide, guidi certe, certe scelte da parte dei governanti e che immetta non solo in noi ma anche in loro anche se magari non sono cristiani il senso chiamato timor di Dio Dio è capace di farlo Dio lo può fare e gli chiediamo veramente in preghiera di poterlo fare dare un'immagine di unità essendo coesi, non nello scontro ideologico non nello scontro di piazza che non serve a niente ma parlando bene degli altri, non solo di noi stessi, anche degli altri, anche di chi ha fatto scelte contrarie alle nostre. Ricordando a chi ha fatto scelte contrarie alle nostre che l'importante moralmente siano fondate, dopo una ricerca fondata, ogni contro ogni ragionevole dubbio. Quello che in teologia morale si chiama coscienza, Cristianamente formata. E chi, nonostante questo, fa a comunque atteggiamenti che poi col tempo potrebbero essere condannati dalla storia, dalla storia della teologia morale, potrebbe avere una coscienza formata invincibilmente erronea. Ricordatevi, questi sono termini di teologia morale che un canale di teologia deve conoscere. Vi ringrazio, vi saluto e vi invito, oltre che a iscrivermi soprattutto al canale, Soprattutto di pregare per gli altri, specialmente per chi non la pensa come te o come me, magari la pensiamo insieme uguale, e parlare bene, seminare, seminare positività nel linguaggio. Solo così il, quella brutta cosa, parola, che si chiama parola, che poi è, cambiando le vocali, è peste nella Bibbia, nell'Antico Testamento, diventa non liscionerà, cioè lingua malvagia, ma lishontovà lingua buona. Ciao e teniamoci monitorati su che piega prenderà questa situazione politica sanitaria e per noi anche, diciamo, teologica. Ciao e grazie.